I business model per la sostenibilità sono un modo per dare concretezza al cambiamento strategico che l'Agenda 2030 sta richiedendo alle imprese. C'è un commitment molto forte, eh, dichiarato da parte di una componente significativa delle imprese, i tre quarti di quelle aderenti al Global Compact, per esempio, in questa direzione, però è fondamentale andare a capire come stanno davvero cambiando i modelli di business in questa prospettiva e come nel cambiamento dei modelli di business si riesce a trovare degli spazi, ma anche l'opportunità di valorizzare con risultati concreti, misurabili, accountable, eh, ciò che si sta facendo.